Voglio più soldi di Antonella Clerici, il messaggio di Costantino della Gherardesca durante Pechino Express Foto, video. E con voglio più soldi di Antonella Clerici, Costantino vince tutto. Si conferma uno dei conduttori più brillanti della TV, non solo della Rai. Capace di far ridere, riflettere e gelare chi prende di mira, parliamo di Costantino della Gherardesca che nella 7 grado puntata di Pechino Express ha espresso un bel desiderio, voglio più soldi di Antonella Clerici. Contestualizziamo la richiesta, altrimenti chi non ha visto il reality on terror ad in onda mercoledì 18 ottobre, non può capire. Arrivati a Taipei i concorrenti hanno rispettato una tradizione locale, affidare al vento delle lanterne colorate il desiderio impresso sopra. Il cooper per esempio ha scritto che Dio protegga sempre Antonella e Lia, la compagna si è augurata di avere prima o poi una famiglia bellissima mentre Michele ha chiesto di far ritornare Marcello in gara dopo il brutto incidente. Voglio più soldi di Antonella Clerici, piocca nei commenti sul web. Costantino Della Gherardesca ha confessato di voler guadagnare un giorno più di Antonella Clerici suscitandone anche a dirlo ironia, ilarità e tanti complimenti sui social. Il popolo del web lo ha da tempo eletto un mito vivente dobbiamo dire che non ci delude mai. Le sue perle in disaggezza sono un regalo prezioso per gli spettatori che vogliono assistere ad uno show itinerante. La lanterna di Costantino con su scritto voglio più soldi di Antonella Clerici vola altissimo Cancelletto Pechino Express Cancelletto Pechino Express 2017 o oh voglio più soldi di Antonella Clerici sto volando come la lanterna Cancelletto Pechino Express sono soltanto alcuni dei cinguetti divertiti sul legittimo e quanto mai condivisibile desiderio del conduttore. A proposito, ma quanto guadagna la conduttrice della prova del cuoco?. Pare che per il cooking show quotidiano e per gli altri programmi che segue e presenta nel corso dell'anno, Antonellina intaschi 1,5 milioni di euro.